Proseguiamo oggi la serie di video in cui viene spiegata la lore l'ambientazione di Streben e oggi si parla della milizia. Innanzitutto una premessa importante. Nel mondo di Streben tutti i sudditi dell'impero, che siano uomini e donne, dal momento in cui compiono 16 anni fino al raggiungimento dei 30 anni possono essere chiamati per il servizio di leva obbligatorio. Tutti quanti. Questo perché quando è venuta la catastrofe, la necessità di avere quante più persone possibili addestrate al combattimento si è dimostrata fondamentale per la sopravvivenza della razza umana. In quel momento non ce n'erano tanti e infatti la catastrofe ha portato a un genocidio. Ma adesso invece i sudditi dell'impero devono tutti essere in grado di saper utilizzare un'arma da corpo a corpo, un'arma a distanza, come si indossano armature e come in generale si combatte. Questa è la ragione per cui il servizio di leva appunto, è obbligatorio e solitamente richiede un anno se svolto all'interno della milizia ma può avere anche delle tempistiche più o meno lunghe se si parla di altri corpi interni alla milizia. E ora andremo ad analizzarli tutti e tre. Il primo dei corpi è la milizia cittadina che ha diversi compiti, per lo più di controllo e difesa delle città. Quindi si assicura il miliziano che all'interno della città i pericoli vengano sventati qualunque sia la minaccia all'ordine pubblico sia dovuto a comportamento umano ma anche comportamento ehm, di un attacco esterno ecco eh, è di compito della milizia quindi tutto quello che è la sicurezza all'interno o al diretto esterno nel perimetro esterno delle città è compito della milizia cittadina mentre se si parla di un ambiente più ampio, un'esplorazione, la ricerca di qualunque cosa che avvenga lontana dalla città, andiamo a prendere un altro corpo, il corpo degli esploratori detti Jäger. Gli Jäger sono eh, la figura militare più a rischio in assoluto, almeno tra quelle ufficializzate, proprio perché hanno il compito di esplorare delle zone esterne, quindi le più pericolose di tutte ovviamente. Eh, può capitare che qualche viaggiatore riconosca dei ruderi dei posti in cui c'è una certa attività, sia in termini di abomini sia in termini di mischling e ehm, la sicurezza appunto del, dell'impero, porterà a far sì che ehm, un gruppo di Jäger vadano in esplorazione, verifichino la situazione e in certi casi attacchino anche la minaccia. Quindi gli Jäger sono più esposti, sono più in pericolo e non a caso sono anche quelli meglio pagati. Il terzo corpo, un corpo che eh, è composto per lo più da soggetti d'origine nobile, ma possono raggiungere quel grado anche eh, chi viene dal Volgo, ma si è distinto per meriti, è il corpo dei Ritter, i cavalieri. I Ritter sono tutti ufficiali e eh, hanno i compiti più onerosi, possono condurre... Eh, delle vere e proprie campagne militari esterne alla città, se si tratta di combattere una minaccia grossa, una minaccia che può veramente mettere in pericolo la sicurezza di una cittadina, così come occuparsi di eh, compiti di un certo rilievo, quindi anche la sicurezza magari di una carica pubblica che ha necessità di spostarsi da una città all'altra. I Ritteri inoltre possono essere eh, impiegati come ufficiali all'interno di singoli gruppi di miliziani o di Jäger, a seconda di quale è la loro formazione. Ma non tutti i combattenti fanno parte della milizia. Infatti per quanto il servizio militare sia obbligatorio, c'è la possibilità di assoldare anche dei guerrieri, dei combattenti che fanno parte della gilda dei mercenari. Ora, all'interno delle città ci sono diverse gilde, quindi... Eh, c'è la gilda degli artigiani, c'è la gilda dei commercianti, ci sono per ogni categoria professionale delle gilde che la regolamentano. Ma la gilda dei mercenari ha delle caratteristiche singolari. Ci può entrare a far parte chiunque abbia già fatto il servizio di leva Possono essere vecchi miliziani che si sono liberati, perché poi nel momento in cui tu hai fatto il servizio di leva è vero che puoi continuare a lavorare in milizia, ma puoi anche uscirne e dedicarti a tutt'altra professione. Ma tra queste professioni è possibile anche continuare a impugnare le armi per entrare nella dei mercenari. Quest'oro sono principalmente impiegati, sebbene non esclusivamente, per la sicurezza delle carovane, delle carrozze che si, vanno, si recano da una città all'altra per commercio. Quindi la maggior parte dei commercianti o dei viaggiatori appunto che hanno bisogno di spostare merce o persone da un punto A a un punto B, molto probabilmente si rivolgeranno alla gitta dei mercenari. Farne parte è gratuito, se si accetta un lavoro si dà una percentuale alla gitta, giustamente, ma se lo si accetta lo si deve categoricamente portare a termine. Perché un lavoro non portato a termine comporta l'espulsione a vita dalla gitta. E questo è tutto per oggi.